Benvenuti ad una nuova puntata di Impact Girl. Questo limone non è Qui per caso. Oggi infatti la protagonista di questa puntata che si chiama proprio Da Zero a Citrus è Marianna Palella, giovanissima imprenditrice italiana che ha fondato Citrus l'Orto Italiano e l'ha praticamente ricreato da zero a partire dalle ceneri dell'azienda di famiglia. Una ragazza incredibile non solo giovanissima ma estremamente intraprendente che ha dato vita ad un'azienda di grande successo in pochissimi anni, È un'azienda che collabora annualmente con la fondazione Umberto Veronesi, un'azienda che ha una mission pazzesca alle spalle che non è soltanto il desiderio di profitto ma ben altro e insieme a lei scopriremo come risalire dopo aver toccato il fondo soprattutto ovviamente nel contesto eh, imprenditoriale ma qualcosa che potremo assolutamente applicare alla nostra vita quotidiana. Stiamo per partire ma prima voglio ricordarti di iscriverti al canale YouTube Cecilia Sardeo se stai guardando questo video da YouTube altrimenti ricordati di andare a dare un'occhiata al canale YouTube per iscriverti e attivare la campanellina in maniera tale che non soltanto eh, ti iscrivi ma ricevi anche le notifiche perché altrimenti sarà un'iscrizione finalizzata al nulla. Queste purtroppo sono le nuove regole di YouTube, se invece stai guardando o ascoltando la puntata dal sito bit slash podcast ricordati di lasciarci un commento dove condividi con noi l'idea principale e più fresca in assoluto che eh, hai ricavato dalla puntata di oggi e che metterai subito in pratica nella tua attività. Arianna, Citrus che è il tuo progetto di cui sei CEO e Brand Manager, ehm, tu lo chiami Citrus l'Orto Italiano, nasce cinque anni fa da un'idea eh, che tu hai definito semplice ma anche molto ambiziosa, cioè quella di creare una filiera composta da piccoli e appassionati produttori italiani di frutta e verdura per promuovere una cultura alimentare un pochino più attenta alla salute. E, e non, detta così uno dice vabbè bellissimo progetto, ma avete fatto dei numeri pazzeschi oltre all'impatto che questo progetto eh, ha su più fronti, perché poi tra l'altro voi finanziate anche eh, le ricerche della Fondazione Umberto Veronesi e oltre al alla mission che è dietro il progetto, nel 2018 avete chiuso con dei numeri enormi e un 25% in più, se non sbaglio, del fatturato nel 2018 rispetto al solo 2017. Tra l'altro e questa cosa mi ha, mi ha sconvolto perché sono tantissimi, ad oggi Citrus conta 22 dipendenti quindi anche dal punto di esatto. vista dell'asset aziendale, non stiamo scherzando. Tu sei CEO e brand manager appunto e la tua mamma Paola invece è direttrice generale e responsabile commerciale. Esatto. Ecco, però non è, eh, non è stato tutto rose e fiori fin da subito, perché poi è facile, no? Ah, tra l'altro sei giovanissima, cosa che non ho, non ho menzionato, hai 24 anni se non sbaglio, 27 giusto? purtroppo! Oddio aiuto. 27, aiuto! <ride> la situazione no, cammino pesare ultimamente! <ride> però quando sei partita eh, 5 anni fa, ecco, eh, ne avevi davvero pochi per poi riuscire a raggiungere in 5 anni i risultati che sei riuscita a raggiungere. Ma la cosa che più mi ha affascinato della tua storia eh, è il fatto che tu non solo o non tanto hai ereditato un'azienda di famiglia che già funzionava, tu eh, praticamente l'hai fatta riemergere dalle ceneri, eh, hai ricostruito un'azienda da zero. Ti chiedo allora innanzitutto, perché mi piacerebbe farti un milione di domande, ma come hai superato innanzitutto la paura di ricominciare nello stesso identico settore dove già eh, l'azienda di famiglia non era riuscita a decollare? Allora essenzialmente cambiando il paradigma però mantenendo sempre il costante flusso fra tradizione e innovazione che in questo caso era personificato la tradizione dalla mamma e l'innovazione da, da me che era una giovanissima studentessa. L'azienda di famiglia non è decollata per due principali motivi, eh, il primo sì, un modello di business che alla lunga non, ah, non era sostenibile, eh, ma anche perché la grande crisi del 2008 che ha inondato il nostro paese ha travolto tante piccole e medie imprese, fra questa c'era anche l'azienda dei miei genitori che purtroppo non ce l'ha fatta, sono stati costretti a fare fallimento perché eh, tieni conto che hanno ricevuto due grossi buchi finanziari, essendo prima generazione è stato davvero difficile riuscire a tenere il colpo, quindi questo è stato, è stato il problema. Ecco, quando parli di unire tradizione e innovazione, questa è una cosa anche che mi aveva colpito molto perché a volte eh, tra generazioni c'è proprio un conflitto all'interno delle imprese eh, nel momento in cui la vecchia generazione non accetta mh, di abbracciare degli strumenti nuovi, dei canali nuovi, delle modalità nuove di comunicazione. Ecco, tu hai trasformato tutto eh, dal modo in cui comunicate al, al come lo fate. Quali criteri hai utilizzato per decidere che cosa cambiare e che cosa invece eh, tenere del vecchio modello di business? Uh. Pochi, pochi obiettivi chiari, precisi e scritti. Con il nostro progetto volevamo valorizzare e riscoprire l'ortofrutta italiana eh, attraverso anche concetti nuovi come la sostenibilità e l'etica che sta alla base della filosofia aziendale. Infatti con tutti i nostri prodotti parte del ricavato dato dalle vendite di questi va a sostegno di borse di ricerca di Fondazione Umberto Veronesi. E, um, un esempio, abbiamo lanciato una, un vero e proprio nuovo mercato portando per la prima volta il bergamotto, frutto sconosciuto, all'interno di scaffali della grande distribuzione. E per farlo abbiamo utilizzato anche un packaging sostenibile, parte del ricavato è stato devoluto a sostegno di borsi di ricerca di Fondazione Umberto Veronesi in nutrigenomica e, e la cosa bellissima è che il eh, Sole24ore ci dedicò quest'articolo a sorpresa in cui eh, scoprivamo anche noi che eh, avevamo mh, realmente avviato un una nuova domanda e quindi anche una nuova economia all'interno di un paese come la Calabria che ha sofferto tanto e ultimamente sta soffrendo molto. Quali canali avete utilizzato per, per partire con questa eh, creazione di un nuovo mercato? Che, che cosa, qual, qual è stato il piano d'azione che ti ha portato a dire ok questo è il primo passo, questo è il secondo, questo è il terzo? Ah, I canali eh, dove vendiamo i nostri prodotti essenzialmente sono quelli della grande distribuzione organizzata. Quindi si intende supermercati, ipermercati e discount. Abbiamo avuto la fortuna, tieni conto che partiamo veramente da zero, eravamo due donne in un mondo maschile come quello dell'ortofrutta eh, e senza il becco di un quattrino. Quindi non, non era molto promettente la, la storia però abbiamo avuto la fortuna di trovare delle persone visionarie che hanno creduto nel nostro progetto e quindi ci hanno dato la possibilità di accogliere i nostri prodotti all'interno dei loro supermercati. E non si aspettavano neanche loro del, dell'enorme risultato perché in realtà andavamo incontro a un consumatore che era molto più attento ai temi eh, etici, sostenibili, qualitativi del prodotto, eh, molto più di quanto la grande distribuzione si aspettasse. Quindi questa è stata una, una grande sorpresa per tutti. Infatti una una cosa che mi ha colpito mentre parlavi è stato il fatto di dire ok, eh, cerco di contattare la grande distribuzione ma come li avete convinti, tu hai detto che avete avuto la fortuna di incontrare dei visionari che hanno creduto in quello che facevate, ma voi in qualche modo dovete averlo descritto in maniera tale da renderla una proposta irresistibile. Allora, due diciamo le componenti chiavi, la, la prima la mia mamma che è un commerciale fantastico capace di convincere chiunque. Dall'altra parte in realtà un consumatore molto più attento di quanto la, i canali eh, della grande distribuzione le ricerche di mercato dicevano che fosse, perché eh, questa cosa ricordo all'università la ripetevano sempre nell'ultimo anno, eh, la logica del consumo de, de, de, de, sì, la logica d'acquisto stava cambiando, il consumatore andava sempre di più a scegliere eh, um, magari a mettere un prodotto in meno nel carrello ma un prodotto qualitativamente superiore, eh, loro la definivano la logica del eh, meno uguale più, quindi meno quantità ma con eh, una garanzia, un controllo, una qualità o un progetto alle spalle che sia eh, più sostanzioso. E abbiamo, a nostra insaputa, eh, abbiamo, abbiamo scoperto di eh, di trovarci di fronte a un consumatore che ha accolto con grande entusiasmo il nostro progetto. E in più creatività e comunicazione sono state le, le, le basi fondamentali eh, per aprirci le, le strade, anche perché quando eh, non hai eh, un, um, un budget grosso alle spalle la creatività salva, quindi è stato, questo è stato sì, un'altra importante componente. Le idee creative che hai avuto, adesso magari non tutte perché saranno sicuramente tantissime, ma le prime idee creative che poi vi hanno permesso di distinguervi, quali sono state? Allora fra tutte eh, le vitamine di positività. Ah, <ride> abbiamo benissimo. creato questi messaggini che abbiamo messo all'interno di tutti i nostri prodotti, addirittura abbiamo dovuto inventare un vero e proprio macchinario che soffiasse all'interno delle retine questi, questi piccoli booklet, questi messaggi in cui si cercava di ehm, divulgare la, la positività perché venivamo fuori da un periodo che per tutta Italia è stato abbastanza difficile. Noi in particolar modo stavamo ricevendo tanta energia positiva, eh, le cose stavano andando per il verso giusto e quindi non potevamo non condividere con gli altri eh, questa, questa fortuna. Per questo motivo abbiamo deciso di creare queste vitamine di positività che adesso, a partire da quest'anno, sono state realizzate anche in partnership con scuole e accademie che hanno fatto della positività un driver del loro successo. Quindi abbiamo l'Accademia di Felicità, la scuola di Paolo Alto con il Positive Business Award, eh, la scuola di fallimento di, fallimento di Modena, eh, addirittura avremo una runner che scriverà eh, sulla resilienza. E quindi eh, quella penso è stata la prima idea creativa che abbiamo avuto e poi i packaging che erano oltre i più sostenibili sul mercato anche super colorati e molto accattivanti quindi andavano totalmente da eh, erano totalmente lontani dall'immagine stereotipata dell'ortofrutta che è sempre avana, color legno dai questi colori molto che riprendono un po' la natura però sono tanto lontani magari da, da, da quello che siamo abituati a vedere. Ecco, questo significa lavorare contemporaneamente su tantissimi fronti, quindi l'aspetto eh, manageriale, gestionale, amministrativo e poi di marketing e poi di branding e poi di packaging, peraltro di un prodotto fisico dove magari è anche un pochino più complicata poi l'aspetto del eh, passaggio dalla pianificazione alla realizzazione. All'inizio eravate solo in due, giusto? Come, come esatto. avete fatto tutto? Come, eh, come sei riuscita a non perdere mh, di vista il focus e a non farti anche scoraggiare dalla mole di cose che comunque dovevano essere fatte. La nostra fortuna è stata che. Eh, insieme a mia madre ragionavamo da consumatrici, quindi andavamo a prendere anche due target totalmente diversi. Da una parte c'era una cinquantenne che magari pensava quando andava a fare la spesa portare in tavola un prodotto eh, sicuro per la propria famiglia, che eh, fosse anche resistente da, da utilizzare in cucina, dall'altra invece c'era una ragazza giovane che oltre al mero prodotto voleva anche l'esperienza. Quindi da, quello che secondo me ha fatto molto la differenza nel nostro progetto è stato proprio il pensare da consumatrici in più due donne quindi aspetto estetico diventava molto importante eh, la presentazione del prodotto ogni minima cosa cioè, la, come veniva messa l'etichetta? All'inizio c'erano, eh, rimprovavamo sempre tantissimo la, la filiera perché l'etichetta non era messa esattamente dritta come volevamo noi e ci prendevamo per pazze. Però sono quei piccoli accorgimenti che l'occhio femminile eh, riesce a notare con, uh, con più facilità e a cogliere e quindi poi vengono anche apprezzati da chi acquista. Bellissima questa cosa, quindi potremmo riassumerla come sensibilità, ehm, capacità ecco, di attenzione al dettaglio e passione. Eh, perché poi, eh, diciamo che io penso sempre che la passione non sia necessaria perché un progetto imprenditoriale abbia successo, ci sono un sacco di progetti che hanno successo a prescindere dalla passione di chi li crea però eh, quando poi le difficoltà arrivano magari alla luce ci sono i nodi arrivano al pettine perché ci sono sempre dei momenti di scoraggiamento quando hai la passione eh, riesci a superare anche gli ostacoli più grandi come quello di dover gestire mille cose contemporaneamente. A proposito di difficoltà c'è qualcosa che hai fatto che facevi o che fai tuttora per mantenere ehm, la lucidità quando qualcosa non va come previsto? Allora tieni conto che eh, inizialmente per noi quella era l'ultima spiaggia, quindi eh, i miei genitori eh, chiusa la loro attività hanno iniziato a lavorare come dipendenti in una cooperativa, però capisci che dopo una vita da di imprenditori diventa difficile riuscire a eh, rientrare in certi, in certi equilibri, eh, però eh, allo stesso tempo era, era stata una grande fortuna perché comunque eh, i miei genitori hanno tre figli quindi dovevo riuscire a portare avanti eh, la casa, gli studi e quant'altro va per appena iniziato l'università. Quindi all'inizio c'era quel briciolo di paura che ti fa stare attento a ogni singolo passo, quindi riesci a ehm, pesare ogni singola cosa e questa è rimasta nella filosofia aziendale, quindi ehm, buttarsi sì, quindi quel filo di incoscienza che è ehm, ti, ti, ti permette di avere delle vedute anche più ampie magari non aspettando il momento eh, esatto perché poi il momento giusto non arriverà mai perché sarà sempre qualcosa da sistemare eh, però allo stesso tempo ti fa andare un po' coi piedi di piombo, ecco non ti fa volare troppo in alto ma ti fa stare fermo sul terreno. Ecco. Quindi, quindi diciamo anche quando cadi, cadi da un'altezza un pochino più gestibile, no? In questo senso, eh sì, quindi poi ti sì. rialzi anche più facilmente, questo aspetto del, dell'andarci coi piedi di piombo è un pochino in controtendenza no? rispetto a eh, un po' il mindset che si sta diffondendo soprattutto oltreoceano ma arriva anche in Italia ehm, e in Europa e che è no, il, il mindset del go big or go home, no? per cui o, o si spacca il mondo oppure si va a casa, Questa idea che bisogna per forza invece volare alto perché abbia senso eh, investire le proprie energie in qualcosa. Quindi um, ti fa grande onore questa, quest, questo, questa modalità, questo modus operandi e credo sia veramente eh, ad oggi uno dei suggerimenti pratici più importanti che possiamo dare a eh, chiunque intraprenda un'attività imprenditoriale di qualunque tipo. Esatto, guarda delle volte ci si, ci si, delle volte ci si fissa anche con delle idee che poi una volta che metti nel mercato non ruotano, forse perché sei stato prematuro a lanciarle e quindi ancora il cliente finale non è Ehm, disposto ad accoglierle. Eh, ci si fissa come, come a dire niente devo andare avanti, quando poi ci sono quelle classiche frasi no? Quando tutti ti dicono che sei pazzo in realtà sei nella strada sì. giusta ecco non sempre sono vere delle volte bisogna anche ascoltare i, i feedback esterni magari aggiustare il colpo ecco andare un po' a sistemare il tiro per poi riuscire a, eh, ad andare nella strada giusta. Bellissimo, bellissimo, mi fermerai qui nel senso che questi due spunti credo che da soli siano rivoluzionari, ma non mi fermo qui e ti chiedo invece se dovessi riassumere um, 3-5 passi fondamentali che hai seguito per uh, lanciare Citrus da zero e che in qualche modo mh, una startup dovrebbe o potrebbe seguire, quali sarebbero? Allora il primo quello alla quale accennavo prima quindi il pensare da consumatrici, eh, quello già fa, fa molto la differenza. Poi cooperare e collaborare tantissimo, eh, questa è, è, è una, una frase che ripete sempre mia mamma e che ho fatto fatto mia è che devo dire trovo realmente giusta e corretta per un imprenditore. Lavoriamo tutti per un pezzo di pane, quindi è giusto che non, nessuno all'interno della filiera venga strozzato. E la, la rivoluzione del nostro progetto è stata anche questa, è stata l'anticipare le esigenze del produttore, quindi eh, riuscire a aumentare il prezzo consapevoli che magari a causa di una grandinata eh, ci sarà meno prodotto. Questo magari abbasserà inizialmente la marginalità, ma alla lunga creerà una relazione autentica, vera e dignitosa con i produttori. Poi, oddio, ehm, forse direi anche condividere e comunicare sono stati per noi, per noi dei passi fondamentali. Ehm, allora, noi eh, come ti dicevo prima parte del ricavato di, dato dalla vendita di tutti i nostri prodotti va a sostenere borse di ricerca di Fondazione Umberto Veronesi, eh, spesso si fa beneficenza, si fa filantropia, ma non si sa mai eh, come si finalizzano no? e poi eh, i nostri aiuti. Eh, noi per essere il più possibile trasparenti e coinvolgere il, il consumatore finale, tutti coloro che credono nel nostro progetto. Ogni, eh, ogni anno facciamo degli investimenti eh, aziendali in cui comunichiamo nome, cognome e campo di, del campo di ricerca del ricercatore che viene adottato. In più riusciamo a farlo anche in maniera tempestiva, quindi eh, ad esempio abbiamo questa raccolta fondi molto importante che si chiama i Limoni per la ricerca, dove una retina di limoni per due settimane viene venduta a un prezzo unitario di 2 euro in tutte le grandi, in tutte le grandi insegne della grande distribuzione italiana ed è diciamo, un'accelerata al sostegno che diamo alla Fondazione Umberto Veronesi. E, uh con il duplice obiettivo oltre a quello di sostenere la fondazione anche di divulgare i valori nutrizionali del, del limone e eh, soprattutto il limonene che è una molecola eh, preziosa per il nostro organismo contenuta nella buccia bene noi alla fine di quell'attività che generalmente finisce sempre la domenica il lunedì facciamo tiriamo le somme il martedì facciamo il bonifico il mercoledì siamo già con la nostra infografica a raccontare a tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto quanto è stato raccolto e a chi andranno questi soldi. Quindi questa sì, per noi è stata una cosa che è stata veramente premiante e coinvolgente. Trasparenza poi, e tempestività. Traspare, assolutamente. Sì. Poi abbiamo investito molto nella produzione, nella qualità del prodotto anche perché una volta che investi nel brand se poi le persone che vanno a comprare il tuo prodotto non trovano quello che tu prometti è come se non avessi fatto nulla. Quindi eh, abbiamo, stiamo investendo tanto nella produzione, nella trasparenza tant'è che eh, notizie degli ultimi giorni, eh, la lavorazione, il condizionamento e il conferimento di prodotti avverrà per Citrus da parte della cooperativa quindi eh, anche lì stiamo andando in una logica che sta sempre di più premiando la, eh, la trasparenza e il coinvolgimento dei produttori. Per finire quello che ha fatto una grande differenza è stata anche l'innovazione di valore quindi l'andare a, eh, a mh, aggiungere qualcosa oltre al mero prodotto, qualcosa che poi ehm, sia di utilità comune, di, anche di, di, di prezzo, di costi, cioè quel valore che riesce ad unirsi con uh, tutta la strategia aziendale. C'è qualcosa però che faresti diversamente col senno di poi? Se tornassi indietro qualcosa che dici questa qui la farei diversa oppure no? Allora, eh, tenendo conto che siamo un po' un, un piccolo miracolo perché partendo da zero è, è stato davvero fatto tutto in maniera molto casereccia, tieni conto che ho dovuto imparare a utilizzare i programmi di grafica per uh, magari fare le comunicazioni che poi andavano in store, uh, alcuni packaging e quant'altro per non spendere troppi soldi fuori. E, mh, però alcune cose sì, forse la, mh, alcune cose che... Mh, non premio la lunga sono l'incapacità di delegare mm -hmm. eh, che ri risiede più in una logica vecchia di fare azienda, eh, non scrivere gli obiettivi o meglio non averne sarebbe ancora peggio, obiettivi definiti, precisi e misurabili di breve, medio e lungo periodo. E poi forse sì, ritorniamo un po' al discorso di prima quindi l'errore di Ehm, lanciare un prodotto in maniera prematura quindi eh, non assicurarsi che il mercato sia ehm, pronto ad accogliere la tua novità. queste è... Mi hai parlato anche di, eh, beh, abbiamo parlato dei canali mh, principali che utilizzate, e mi hai parlato appunto delle, della grande distribuzione, ma da un punto di vista digitale, perché so che si può acquistare eh, anche online, giusto dal vostro sito. Quali sono i canali che mh, più vi hanno aiutato e vi stanno aiutando a diffondere eh, l'awareness, la conoscenza insomma intorno al vostro brand? Da pochi mesi abbiamo avviato la nostra bottega online e devo dire che sta iniziando ad andare molto bene siamo molto contenti. E a livello digital la comunicazione devo dire che avevamo, avevamo avuto dei grossi risultati con Facebook era un mezzo strepitoso per condividere e coinvolgere i nostri clienti però quando Facebook era un po' più democratico, Grazie. lasciami permettimi questo termine, perché poi adesso con tutti questi cambi di algoritmi continui è sempre più difficile apparire sul feed se non fai dei grossi investimenti o comunque se non fai degli investimenti costanti. Sì. Abbiamo anche Instagram, però non ci porta quella, quel qualcosa in più. Eh, su questo devo dire che Citrus mi assomiglia molto, noi diamo il meglio offline, <ride> quindi <ride> siamo molto bravi nel comunicare offline, eh, quindi eh, tanto tanta tanta comunicazione in punto vendita anche perché stiamo parlando di un prodotto povero, dove è, è più un acquisto di impulso, non stai a ragionare molto, quindi non è che guardandolo prima poi vai a cercarlo, se il supermercato non ce l'ha è difficile che vai a cercare proprio eh, quel limone lì però arriveremo anche a questo. <ride> Quindi al momento per arrivare al vostro sito eh, leggo l'etichetta sul prodotto e poi ci arrivo praticamente questo è un po' il canale più, più naturale, più, più immediato. Esatto. Sì. Okay. sì, sì, sì, assolutamente. Senti Marianna, quale suggerimento oltre a tutti quelli che già ci, ha dato, ci hai dato ti senti di dare a tutte le donne aspiranti imprenditrici in ascolto in questo momento? Oddio, una bella responsabilità questa, eh, sicuramente buttarsi, quindi eh, riuscire a, eh, come dicevamo prima, non aspettare il momento giusto. Eh, cercare di costruirselo un po' perché poi sorprenderà una volta dentro il flusso come le cose si aggiusteranno da sé. Quindi eh, eh, spesso vedo tanta, tanta paura anche di fare i primi passi. In realtà eh, non bisogna aver paura a condividere con gli altri la, la propria idea, eh, spesso c'è una sorta di attaccamento al mio progetto, la mia idea, non la dico a nessuno finché non divento, eh, non, non esplode. Ecco eh, questo è sbagliato perché delle volte poi eh, mettendo in piazza l'idea o il problema o eh, ragionando ad alta voce con gli altri vengono sempre delle, delle bellissime idee alla quale magari non avevi pensato di, di prendere in considerazione. Voi siete la prova insomma, vivente che questo è fattibile, non succede nulla nel momento in cui condividiamo, quindi esatto. ecco la condivisione un cosa, Esatto, un'altra cosa che mi preme tantissimo dire è che noi siamo un esempio in questo, eh, l'essere donna anche in un mondo di uomini come quello ortofrutticolo che delle volte eh, è risultato essere anche maschilista. Vista, eh, per noi non ha giocato un, um, eh, un ostacolo, ma anzi è stato un vantaggio perché eravamo. Um, eravamo. la novità? Bianche. Sì, ma poi eravamo la novità che ti sorprendeva, tuttora siamo un team eh, molto femminile, tieni conto che eh, i ragazzi dell'ufficio eh, la maggior parte sono, sono donne under 30, giovanissime, quindi ancora il settore non, non è abituato a questo e devo dire che è, mh, è quella novità che piace, che eh, dà anche quelle, quelle idee nuove, porta freschezza, e, e ti ti costringe a pensare in un altro modo o comunque ad aprire un po' la tua visione. Marianna quale donna pensi dovrà intervistare dopo di te? Oddio, <ride> è bellissimo perché in realtà avrei tantissimi nuovi in mente <ride> eh, sia, sia ragazze giovani sia, sia donne. E, mh, mi avrebbe da dire la mia mamma perché per me è il mio esempio <ride> però è un po' risulterebbe un po' troppo banale. E, no, sono... Mh, eh, sono molto contenta di, di avere come amica una ragazza che puoi trovare anche su Instagram con, uh, con il nome di Iman Jane. Eh, la sua missione è, è molto particolare per i nostri tempi perché la, la, il suo obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla politica e all'economia. Lo fa con un linguaggio semplice, comprensibile a tutti e delle volte quasi buffo. Una volta che, che la si conosce, si abbandoneranno tutte le serie tv e si amerà soltanto la Brexit come serie, <ride> quindi vi dico solo questo. <ride> sì, ma poi è bellissimo perché ehm, cerca di far capire a, a, ai nostri coetanei eh, l'importanza no. di ehm, di conoscere l'attualità, di conoscere eh, il proprio tempo perché ehm, è sorprendente come in realtà questo ci ehm, influenza la vita di, nostra di tutti i giorni. Poi su come lo influenza me lo racconterà lei con, con, le, con le sue stories, è, è fantastica, è, è un volcano e penso che avevamo proprio bisogno di una ragazza così. È fantastico Mariani, io ti <ride> ringrazio tantissimo per questa chiacchierata Grazie che è a stata un'ispirazione illuminante, non trovo altre parole, già mi aveva illuminato la tua energia quando ci siamo sentite <ride> la prima volta. Um, e, devo dire che sei veramente eh, straordinaria, è straordinario il progetto che portate avanti, è straordinario l'esempio che siete, eh, quindi veramente grazie, grazie, grazie e ricordo invece a chi ci sta ascoltando che eh, troverete tutti i punti che abbiamo eh, affrontato oggi in puntata con Marianna. Sotto all'episodio, se lo guardate dal sito bitstratinoacademyit slash podcast, eh, troverete minuto per minuto tutto quello di cui abbiamo parlato, in maniera tale che se vorrete riascoltare o riguardare eh, l'episodio anche successivamente, potrete farlo eh, andando direttamente al concetto che più vi è piaciuto. E naturalmente vi invito come sempre a condividere sotto l'episodio qual è l'aspetto che più vi ha colpito, qual è il concetto che vi portate a casa ehm, perché vi è rimasto assolutamente tra le orecchie, una sorta di tatuaggio mentale di questa puntata. Marianna, grazie ancora, io ti, do, ti mando un te, abbraccio ti enorme e, <ride> e, e magari ci rivedremo presto per parlare dell'evoluzione di Citrus, chissà. Ah, speriamo, speriamo, incrociamo le dita, ci lasciamo con questa promessa.